e vi faccio vedere cosa uso io, cosa serve. Eh, questi sono i miei arnesi, <ride> qui c'è di tutto, motoseglie, attrezzi da lavoro, giardinaggio, piaccio far tutto. C'è di tutto, un compressorino, due biciclette e un tavolino. Allora, il primo consiglio che vi do veramente con il cuore è quello, se ne avete modo, di crearvi uno spazzettino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 lo strumento Ci sono di tutti i tipi questa roba di mille anni fa Comunque fa sempre comune eh, Poi Vedete Faccio un po' di scorte eh, ecco. Allora Innanzitutto se avete un tallo Non fate l'errore che ho fatto io Che eh, mia madre mi voleva linciare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 misurare distanze varie eccetera Il nostro isolante ovviamente per un metro uno spazzolino non sa mai che tra una corda e l'accia vi volete lavare i denti non so perché è finito qui, qui c'è anche questo o di carta a vetro se volete fare altri tipi di operazioni che poi vedremo in emozione. e anche basta diciamo poi allora facciamo finta che